Ciao, sono Giuseppe Massuso, vengo da Napoli, vengo da Napoli, ciao, ciao. mi chiamo vengo da Napoli, Giuseppe Massuso. Massuso. Ciao a tutti, <ride> mi chiamo Giuseppe Massuso, mi piace cantare, mi piace ballare.